inizia da qua questo nostro lungo servizio di questa mattina dopo le forti mareggiate di questa notte che hanno devastato tutto il litorale napoletano via Caracciolo è completamente devastata così come sono devastati tutti i ristoranti e le attività commerciali del posto continuano questo giro notturno per testimoniarvi la violenza del, del mare e oh, Massimo guarda il Mi sono conto che il momento è abbastanza particolare è riuscito a quantificare i danni Beh, è un po' difficile è difficile perché anche sta, si è allagato anche dentro anche tutto il materiale pensiamo soltanto a rimboccarci le maniche al più presto a lavorare quello che ci interessa è cominciare a lavorare grazie, in bocca al lupo questo è quanto eh, rimane dopo il passaggio di quello che possiamo considerare addirittura un eh, ciclone, le, le mareggiate sono state fortissime, l'acqua ha superato una distanza da, di circa 10 metri dal, dal muro di contenimento e di eh, protezione sostanzialmente, danni che si vanno ad accumulare ai già gravissimi danni che stanno patendo operatori commerciali dovuti a un assurdo lockdown inconcepibile, ingiustificato, quindi adesso gli operai stanno cercando di mettere in sicurezza tutta la parte che è stata praticamente divelta, compreso come vedete anche la pavimentazione, un vento talmente forte che ha portato via asfalto e pezzi di pavimentazione stradale. Sono tantissimi eh, gli uomini all'opera che stanno tentando di riportare non alla normalità ma perlomeno di mettere in sicurezza quello che è stato praticamente devastato dalla furia del vento e delle acque di questa notte, mareggiate, fortissime, come dicevamo il mare ha superato una distanza di circa 10 metri, eh, occupando tutta la sede stradale in alcuni casi ha allagato per un'altezza di 20 cm di acqua. Il, il fondo stradale stiamo cercando di individuare qualcuno dei proprietari per sentire un attimino quello che è accaduto